Zombie apocalypse. Ciao ragazzi, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti Come state? Spero bene Allora, questo è un punto del video che cliccio Come vedrete dal titolo, perché Era un po' che non facevo più video Quindi finalmente oggi mi sono decisa E niente Scusate se mi è tutta strana e cosa, ma ancora sono in piena influenza. Non so quando non riuscirò a guarire, però intanto ci r... tenevo a fare questo video dove parlavo un po' di come sta andando la mia influenza. Sto prendendo insomma, un sacco di medicine, a partire dal, dalla caramella per la gola, poi sto prendendo anche eh, l'antibiotico. <ride> il cortisone quindi è un bella, una bella botta c'è lì e vabbè cosa ci volete fare perdonatemi per la voce però questa è questa ciò e niente ragazze mie quindi che dirvi di bello nulla ero quasi giorni facendo visite destra manca e sono andata per, per misurare la vista e la pressione dell'occhio è un po' altina la pressione, però che volete farci? Io, essendo che, sono, che soffro di glaucoma, questo anche perché le medicine tante volte, ovvero il collidio, o il vizio come voglio mettere io me lo metto male. Me lo mette mia nonna e, e quando me lo metto mia nonna, mia nonna me lo metto bene il collidio. Me lo metto io esce uno schifo, perché non me lo so mettere bene, mentre mia nonna per me è un'ottima, bisogna dirla, infermiera per quanto riguarda le cure che mi dà, quindi niente, era per dire semplicemente che mi piace molto che mia nonna sta riuscendo a curarmi, insomma siamo impazzati come ho detto dall'oculista, cioè la mia dottoressa oculista di fiducia non vi faccio nomi perché non mi sembra il caso, non mi sembra neanche corretto, però eh, ci cioè tengo a precisare che mi piace essere curata molto bene in, in, sotto forma degli occhi. Per tutto il resto ora appunto sto prendendo il cortisone, tutte queste medicine vabbè, e, e l'antibiotico ma la tosse ogni tanto si va a sentire perché sono tanto sono, è brutto da dire però c'ho cioè, moccio, tosse e starruti non si finisce mai non so quando caricherò questo video forse subito o forse non lo so perché ci tengo a dire aspetta quanto sto parlando già due minuti ne parlo ok? e quindi niente ehm, che dirvi finalmente sto riuscendo a appunto a farvi un video aggiornarvi della situa della mia influenza perché è veramente brutto quando ti piglia così ma vabbè niente dettagli e quindi nulla ragazze non sono ancora uscita di casa cioè io ripetisco sono uscita di casa solo per fare le visite a miei occhi visto che gli occhiali mi sono rotti potevo anche darmi peggio perché perché sono caduta e per fortuna mi hanno un po' preso prima di cadere perché se no potevo, siccome la lente degli occhiali è vetro, potevo anche accecarmi, invece no. Mi è andata di, di lusso perché eh, l'occhiale si è rotto, la montatura si è rotta, ma non la lente. E per fortuna dico perché potevo andarmi peggio mentre, mentre stavo cadendo e qualcuno mi ha sorretto mentre stavo per cadere. Sono caduta un po' male ma non male come, cioè non so come spiegarvi, sono caduta e basta, ma qualcuno, anche se ho sbattuto con, eh, non so come, non, non ci vogliono anche pensare come sono caduta, so solo che sono. ho preso una brutta cotta, però sono stata bene, tutto sommato, come so dire, il Signore mi ha voluto bene, grazie a Dio, io ci scherzo su, però, tutto sommato mi sono presa, come me lo spavento, perché anche il telefono mi stavo mi stava cascando però l'importante occhiali del telefono vabbè non te lasciamo perdere che è meglio va non mi piace questa cosa comunque vabbè e niente quindi eh, tutto sommato eh, adesso d'osso devo, devo solo rifare gli occhiali la montatura e rimettere le stesse lenti che avevo prima perché a quanto pare la come dire la L'oculista, ovvero la mia dottoressa oculista di fiducia, mi ha detto che le lenti che avevo da prima, che già da prima vanno bene, e si possono rimontare sulla stessa montatura, non quella scassata. Una nuova montatura, basta che le riapiccichi e ci rivedi nuovamente. Infatti la, la vista che ho è quella di prima, quindi va benissimo lo stesso, perché per il momento la, la graduazione va bene quella che ho adesso. Poi in futuro si vedrà ok? e niente cosa come sono stata come ho dormito ieri notte ma ah, benone grazie a Dio la tosse non mi ha tanto come so dire con in sardegna scocciato per non dire infadato ovvero non mi ha tanto rotto le scatole però il non, non so come si può dire erosione del moccio un po' mi ha un po' stressato, non tanto un pochettino, ero un po' intasata sono presa da qui a qui, sono presa tutta la gola però vabbè non so se voi notate ma ancora sono un po' gonfia mm. già così eh, ragazze mie eh, ragazzi miei questo qui sono le maschietti e femminucce. le ascolto prima se le femmine, ma anche i maschi le ascolto quindi nulla ragazze, eh, non so quanto sono arrivata, a ah, 6 minuti di video, sì, aspettate, sì 6 minuti di video, e niente, eh, quindi non lo so ragazze, io penso che sto video tra poco chiudo, perché non voglio parlare troppo, perché voglio voglio in fretta, però vabbè come non la parlo molto, molto, molto, perché vabbè, non che molto dovrò parlare, però... A farmi devo stare attenta quando parlo perché altrimenti la voce si potrebbe abbassare troppo e non va bene. Non voglio rischiare che la voce me ne vada via. Eh? Ciao. E nulla, nel frattempo abbiamo un bel goccio d'acqua, scusate ragazze. Un attimo solo, torno subito. Se so come si chiude questo. scusate allora l'ho dovuto riaprire perché non mi ricordo bene come che si fa perché aspettavo più un tasto della pausa già sono ridotta bene poi senza occhiali capirete bene voi quanto posso vedere bene Buh. vabbè niente ok ah, mamma mia quanto sono intasata ragazzi non potete capire quanto sia intasata, sono molto intasata all'estremo, all all allucinante. Sì, lo so, voi mi avete detto riguardati, curati, fai, però mi sa che devo ritornare dal mio medico mi di base e farmi dare qualche cosa me la tosse perché così non posso farcela. Già. Eccomi qua, allora, allora ragazzi, ora vado dal medico e, e niente, vado dal medico perché c'è, a quanto ho capito, mi ha informato mia nonna, quindi vi aggiorno un altro giorno o stasera, vediamo, ah, a dopo. Mi ragazzi, sono appena tornata a casa, ho una tosse terribile, non so come mai, ma prima poco fa stavo bene, poi dal medico tossivo, tossivo, tossivo, tossivo. Adesso ovviamente sto un po' meglio, però eccomi qua per aggiornarvi. Non sto benissimo, ma non sto manco così bene. E vi dicevo, mh, ho acceso la luce perché non si vede granché, quindi eh, sì ragazze, sto bene, ma ho sempre la tosse, mi hanno dato dei, dei farmaci da prendere, cioè dei farmaci, mi dei... hanno dato l'areosol da fare, gocce da prendere per la tosse, per calmarmi la tosse, e più mi hanno dato dell'areosol dell da fare. Perché se no così non esco, non ne cavo più, ragazzi. Quindi è bene che, che io uh, faccia l'aerosol, le gocce, così almeno spero di guarire, perché così non se ne può più. E perdonatemi ancora per la voce, ma è quella che ho. E niente, quindi ah, se vedete che una cosa in bocca è perché ho preso una caramella per la gola, che è quella che mi hanno dato anche in farmacia. Eh, sembra essere buona ha un, buon, ha un sapore brutto, piuttosto buono Stati, tra mentolo e menta appunto al mentolo molto buona alla menta mm. non è da ingoiare perché non la ingoio però appena è proprio sminuita è proprio, appena diventa menina, menina ce il cestino perché non si può ingoiare ovviamente niente mm. io adesso tra un poco mi riposo, mi guardo i vostri video. Intanto carico questo se riesco, non è detto. E nel mentre che carico questo, eh, faccio altri video se riesco, non, detto, non è detto, non so se sarà possibile fare video, però ci voglio provare perché a me fare video mi piace tantissimo. Non so se mi trucco o se che cosa farò, ma casomai farò altri video crisci come questo parlandovi un po' di tutto. Voi direte, ma come fai se stai così male, non ti puoi riposare? Sì, mi riposo, ma voglio, sempre se la tosse mi lascia in pace potrò fare altri video. Voi direte, allora non stai così male. No, è vero, non sto malissimo, ma intanto la tosse mi attacca. Quindi devo vedere un po' come gestirmi un po' la faccenda, la questione video, non lo so. Però tutto il resto va bene. A parte il malessere che ho della gola bronchi e tutto quanto che sono prese da qui fino a qui a qui e vabbè ci sta ah il gonfiore sembra un po' non so se si vede sembra a parte i brufoli che ho qui ma vabbè dettagli se quelli sono proprio brufoli vabbè non ci fate caso qui non sono più tanta gonfia come prima o sì? questo è un po' Vabbè, questo. eccomi qua ragazze dunque eh... Ho appena, tanto so che è brutto dire, ma la verità. Mi ho appena levato la caramella perché mh, era già finita. Quindi, ecco perché, scusate, un po' l'imprevisto. Dovrei un po', vabbè, farò qualche taglio, qualcosa per evitare di, come dire, di farvi perdere tempo. Però, a me piace fare i video, ve l'ho detto. Quanti minuti sono? Ulala, dire che sono tantissimi minuti che sto parlando qua su su questa, questo, questo video però spero che vi possa piacere lo stesso nel prossimo video parlerò di che cosa mm, prodotti beauty, make up queste cose così e poi nei prossimi ne farò o oh, tanti contenuti tranquilla ragazzi ho tanti altri contenuti finalmente vi vedete anche un po' col sorriso che finalmente era da un po' che non li facevo di sorrisi Sì, lo so, si deve sempre sorridere anche quando si sta male ma Perdonate se non sorrido quasi mai, ma dovrei cominciare a sorridere un po' di più, perché grazie al cielo, male come penso io, ho solo un po' di lieve influenza, voi direte hai febbre? No, non ho febbre, grazie a Dio. Yeah. e va, vale, i tagli. Non si può manco di, però taglio quella parola perché è meglio. Quello con il vaccino che già sapete che vi ho già accennato, senza che vi devo anche tagliare quella parola perché non sa mai. E, sì, il vaccino l'ho fatto, e il resto l'ho fatto. Come si può dire, non ho fatto il vaccino influenzale perché tanto non so se mi va o meno di farlo. Ma lo farò. Se, se state bene o male, fatemi sapere voi sotto i commenti qui. Se, se siete un po' stressate, come siete? Fatemi sapere un po' le vostre cose quotidiane, come ve le cavate tra di voi. Io niente, a parte questi aggiornamenti, sto continuando le mie attività quotidiane di sempre. La mattina mi alzo, mi le faccio tutto quanto, le mie cose. Le faccio un po' a, a scopo, questo po', si dire, ritardato. Però, piano piano mi sto arrangiocchiando a fare le cose belle che ci sono da fare. Non come prima che perdevo tempo, un sacco di tempo, a fare colazione, a guardare solo contenuti, video e basta. No, faccio anche io del mio. È vero, sto arretrata a fare video di trucco, video, quello e quell'altro. Però mi sto impegnando anche a mantenere il canale costante, ma non solo quello anche a tenere la casa pulita, ordinata e profumata, quello è anche più importante in primis, in primis e poi mi sto impegnando a tenere anche occupata eh, come si può dire eh, la mia skin care occupata dire, eh, a curare di più la mia pelle anche se non si vede perché vabbè devo fare più maschere perché la mia pelle è stra secca, molto secca già quindi che dire ragazze oltre a la mia pelle e mi sto accorgendo che qui la mia come dire, la mia fronte non è più secca come una volta, non è più arida come prima, quindi vuol dire che qualcosa la sta facendo. Tutti quei prodotti che sto utilizzando per quanto riguarda la, la skin care, le creme, i detergenti e così via. L'acido ialuronico non l'ho ancora utilizzato, quello di Cuvi o come si chiama lui, comunque sì, siamo capiti, non l'ho ancora utilizzato, ma tutto il resto lo sto utilizzando, creme e cremine, acqua le rose e oppure viscì, a volte alterno uno con l'altro, dovrei anche usare i campioncini, ma quelli ciao ne proprio già. E niente ragazze e eh, ragazzi, io adesso vi lascio, praticamente non lo so, cosa dovrò fare, perché... Voglio ancora fare qualche altro video, ma non ne ho idea, Ah. Ehm, in mezzo ai prodotti della, della casa, volevo dirvi che ho finito il cos'è il desal e anche per la casa. Già volevo includo in questo video così faccio prima. Questo qua ho finito ed è molto buono. Non ve lo sto neanche a usare, però il profumo non è male. Eh, ed è questo. Aspettate un secondo che ve lo dico a mano e lavatrice. Allora, questo mio non lo usa per smacchiare le macchie in lavatrice della, cos'è questo? Marsiglia, per smacchiare smacchiare i capi, sia che siano macchie di sugo, macchie di qualsiasi tipo di macchia sia, eh, e lo usano per, ehm, scusate ma di là c'è mia zia che ogni tanto apre o chiude la finestra per pulire a casa sua, vabbè. Solvoliamo, <ride> non ce ne può creare meno. Comunque, niente a parte quello, eh, vi dicevo: questo è Marsiglia smacchia, pulisce bene. Ovviamente, io non lo metto al suolo quando deve far andare via, la, sciogliere la macchia. e eh, Con questo, cerca di eh, strofinare bene la, la, la come si può dire, la macchia dove è dentro, che è dentro, dove è dentro, che, è dentro che è sopra il. Tessuto in questione di nulla, ragazze, quindi tutto somma, sì. il mio amato Mantovani che adoro. Prima ero amante del Vidal, adesso mi sta piacendo ancora di più il Mantovani perché è bello profumato e sa di una freschezza che non vi dico. È pulitissimo, cioè pulitissimo. Buono mi piace. Poi, questo è l'avvocato aloe e avvocato i polergini con neutro molto buono se sì, mi piace e niente ragazze questo è da eh, 500 ml di prodotto mentre il Marsiglia è da 1500 litri vedete già molto buono si sì, si sì, ve lo consiglio se lo trovate in offerta ma anche a saponi profumi se siete in sardegna come me oppure addirittura siete ad acqua sapone lo potete riprire facilmente dove volete voi o ti gotà, quello che riesce a voi Di andare in qualche profumeria O quello che è Comunque, nulla ragazze mm. No, questo l'ho trovato direttamente Invece, penso che sia Non so se è la Lidl O se è O se è o se a mh, Eurospin questo Eurospin perché questa è il marchio Eurospin però ho sentito dire che queste cose si possono trovare anche direttamente anche alla Lido perché la Lido invece se non ho capito male è la stessa corrispondenza di Eurospin se non ho capito male parli di sì non ne sono sicura correggetemi voi se sbaglio niente un bacio e a presto grazie al, al prossimo video che sarà non so quanto seguitemi vi raccomando su Instagram e su TikTok ciao like Commento e basta, e si va. Come sempre, vi ricordo che voglio bene. Nient'altro. Ciao. Iscrivetevi, si va.